Comunque, notate la differenza tra quello che le ho scritto io e quello che lei ha detto che io le ho scritto e come l'ho fatto passare come un'altra cosa. Tra l'altro è arrivata addirittura a mettere tra virgolette una frase che io non ho mai detto. Basa queste sue ricerche senza avere nessuna prova e fa passare un messaggio per un altro, manipola la realtà per presentarmi come la persona che non sono. Barbixanax non solo ha decontestualizzato questo mio video, ma anche decontestualizzato un altro mio video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Allora, prima di iniziare questo video vi chiederei gentilmente nei commenti di non diffondere qualsiasi messaggio di odio a prescindere da come una determinata persona si è comportata nei miei confronti o nei confronti di altre persone perché diffondere odio non è mai la soluzione Vi dico fin da subito che questo video è monetizzato ma io non percepirò nessun guadagno da questo video, anzi lo voglio dare a uno di voi in questo video vi spiegherò per quale motivo monetizzerò questo video e per quale motivo non ho nessun interesse a guadagnare questo ve lo dico dall'inizio per evitare che ci sia un qualsiasi tipo di... In, in secondo luogo vorrei dirvi che se non vi interessano queste cose di gossip e è comprensibile perché il mio canale tratta principalmente di cultura giapponese, talvolta coreana, vi pregherei di andare direttamente a questo minuto in cui io parlerò di cosa significa scusarsi in Giappone, del modo in cui io mi scuso e perché lo faccio e vi mostrerò anche due tipi diversi di scuse e vi farò vedere come il, il Giappone percepisce proprio l'atto di scusa che per i giapponesi è considerato una virtù i giapponesi quando si scusano molto spesso lo fanno per mostrare modestia abbassare lo stato alterato, agitato o l'arrabbiatura di un'altra persona e anche per mostrare un po' di gentilezza a magari una persona che si trova in difficoltà questo ve lo dico e poi andrò ad analizzarlo in modo più approfondito questo minuto. Quindi se non vi interessano tutte queste cose che andrò a dire di Barbie Xanax, che non c'entrano né con la mia persona né con quello che porto su questo canale, ma mi sento di doverlo fare perché questa ragazza è andata a dire in giro delle cose su di me molto gravi, ma... Io vi chiederei se siete dei fan di Barbie Xanax se siete finiti su questo video o se siete delle persone che magari in precedenza mi seguivano e hanno smesso di seguirmi perché hanno letto delle voci false su di me. Vi chiederei gentilissimamente di darmi questa opportunità per potervi spiegare tutto quello che mi è successo in questi ultimi giorni e voglio mostrarvi la mia trasparenza le motivazioni per cui io ho voluto fare quel video sabato scorso sulla questione Barbie Xanax e Aria io cercherò di essere il più neutrale possibile vi metterò davanti all'evidenza quello che Barbie Xanax ha detto e quello che realmente è successo fornendovi i video, gli screenshot e tutto quello che è nelle mie mani per potervi fornire gli strumenti necessari a tutti voi per poter verificare voi stessi quanto quello che è stato detto su di me non sia quello che realmente è successo tra l'altro questa ragazza è arrivata addirittura a prendere dei messaggi che io le ho mandato in privato, riportarli sul suo Twitter, travisandoli, scombinandoli e soprattutto è arrivata anche a scrivere cose, tra virgolette, come citazioni di cose che io non ho mai detto e questa l'ho reputata un atteggiamento estremamente scorretto nei miei confronti anche perché mi ha fatto passare per la persona che non sono. E ci sono state delle persone che mi hanno scritto commenti come questo Ve lo leggo, nulla di male perché sinceramente io se non sapessi come sono andati realmente i fatti E mi basassi solamente sui tweet che sono stati scritti su di me pure io avrei dei ripensamenti sull'integrità della mia persona C'è stata una persona che mi ha scritto Che delusione ti seguivo perché portavi argomenti interessanti riguardanti culture lontane dalla nostra e anche perché ti trovavo molto piacevole, ma noto con amarezza che sei l'ennesimo sciacallo che si accanisce su un misero dramma youtubiano, dramma già conclusasi uh, con la live di Red Dillium. Vabbè, addio. Io ho chiesto gentilissimamente a questa persona di darmi l'opportunità di spiegare perché veramente il mio cercare di difendere comunque una ragazza in questo caso Aria è stato visto come il mio cercare di eh, lucrare sopra una storia ormai conclusa. Io ragazzi non voglio pronunciarmi su questa live eh, perché quello che ho detto eh, l'ho già detto e ripetuto, l'ho scritto anche in vari commenti. Io tutto quello che ho visto ho visto una ragazza con un canale molto più piccolo che era quello di Aria V essere preso di mira ingiustamente da uno molto più grande come quello di Barbie Xanax. Poi io ho visto la live, io l'ho vista tutta, non mi voglio pronunciare troppo perché voglio che questo video si concentri su quello che Barbie Xanax ha fatto a me, però la mia stessa opinione, quello che io ho provato vedendo questa live è stato riportato anche da un'altra ragazza Iris, vi dirò solamente che quando ho visto quella live mi è sembrato di vedere una ragazza aria V sotto processo in cui le venivano mostrate magari vari comportamenti magari non esemplari che lei ha, ha avuto nella sua carriera, comunque una ragazza ancora molto giovane e lei si doveva giustificare di queste cose quando la questione di quella settimana era il comportamento di Barbie Xanax quindi non capisco come mai ci sia stato questo atteggiamento mi è sembrato come se fosse stata banalizzata la cosa grave che secondo me ehm, Barbie Xanax ha fatto perché lei ha continuato a sostenere io in più occasioni mi sono offerta di eliminare il tweet io voglio dire scusami ma tu sai che hai fatto un tweet comunque in cui mettevi in cattivissima luce una ragazza e non sei la prima tu che lo vuole eliminare cioè Aria deve dirti per favore eliminalo che così lo elimino, cioè io non, non riesco a capire con quale faccia tosta comunque Barbixanax per 5 giorni fino al momento di quella live si è riuscita a tenere online quei tweet che sinceramente erano imbarazzanti. Compaiono sì a minuto 1 ora e 53 di questo video, tuttavia una mezz'oretta dopo, quando Ariel le chiede comunque delle scuse più dirette, Barbie Xanax risponde Vuoi un tappeto rosso» io credo che se una persona fosse realmente pentita di quello che ha fatto innanzitutto i tweet li avrebbe eliminati subito e in secondo luogo non avrebbe fatto quest'uscita, perché quest'uscita secondo me ha dimostrato che le sue scuse non sono sincere, in ogni caso non voglio decontestualizzare nessunissima cosa quindi vi chiedo se volete fare dei riferimenti alle scuse di Barbie Xanax vi chiederei gentilissimamente di andarvi a vedere la live completa che vi lascerò in descrizione, in particolare vi segnalo il minuto 1.53 in cui Barbie Xanax si scusa e il minuto 17 della live subito dopo a me è sembrato come se Barbie Xanax fosse lì per scusarsi perché era innegabile che avesse torto non mi è sembrata pentita in quella live però questo magari è una mia opinione se per caso mi sbagliassi o voi avete un'altra opinione, siete dei fan di Barbixanax io rispetto appieno le vostre opinioni ehm, quindi ragazzi tranquilli di questo non ne voglio parlare, non mi voglio esprimere però questo è il motivo per cui io ho deciso di fare quel video perché a me non è sembrato che tutto si fosse concluso dopo la live di Red Lilium a me è sembrato invece che è stata banalizzata la cosa e è stata fatta passare come Barbixanax si è scusata Aria non ha voluto rimuovere il video Cioè è stato, secondo me Non è stata trattata la cosa Con la dovuta Serietà e non ne faccio una colpa A Redilion. È stato proprio tutto il contesto e questa è stata la mia percezione che ho avuto di questa live E ragazzi non sono stato l'unico C'è cioè stata anche questa ragazza Iris che ha avuto la stessa sensazione E tra i commenti ho visto che ci sono state tantissime persone che hanno avuto la stessa sensazione Io quando ho visto una ragazza in difficoltà non, non me la sono sentita di lavarmi le mani Questo è che voglio che sia importante Perché è proprio quello che io sono e quello che io ho sempre fatto su questo canale Quindi io... Anche un mesetto fa ho fatto un video comunque su una ragazza giapponese che aveva subito del razzismo a Venezia, quindi comunque queste sono tematiche che io tratto su questo canale, cioè io mi sono sempre battuto quando ho visto delle ingiustizie e... Pure nel caso di Barbie Xanax, poi lo andrò a spiegare nello specifico, io mi sono offerto di rimuovere il video non perché pensassi che il mio video avesse in qualche modo eh, forviato, come ha detto lei, la realtà. Io mi sono offerto di rimuovere il video perché una volta che io ho pubblicato quel video, che secondo me era una ricostruzione dei fatti neutra, il motivo per cui non sono andato nel dettaglio è proprio perché volevo fornirvi le informazioni più diciamo obiettive possibili basandomi solo sui fatti perché mi è stato accusato che non sono andato nei dettagli il motivo per cui non sono andato nei dettagli è stato solamente questo perché io volevo che passasse um, in modo veramente diretto quello che è stato fatto a una ragazza e quanto questa cosa sia grave perché dalla live di Red Illium, per quanto Red Illium l'abbia detto più volte, a me non è passato questo messaggio, nei commenti mi ripetete spessissimo Barbixanax è scusata Il punto è come si è scusata A me non sono sembrate delle scuse comunque sincere Tant'è vero che nemmeno, um, nemmeno Aria le ha accettate In ogni caso, adesso che vi ho spiegato come mai ho voluto realizzare questo video Vi andrò a descrivere quello che è successo Io ho realizzato questo video e Barbie Xanax eh, ha subito iniziato a commentare sotto dicendomi che ho fatto un video eh, fuorviante. Lei ha scritto «Ciao, nel tuo video mi critichi per non aver approfondito, ma non ti sei degnato nemmeno di approfondire prima di accusarmi di cose per sentito dire». Questo comportamento è criticabile quanto il mio tweet, né più né meno. Sono giorni che sono accusata di cause false, da gente che se ne approfitta per lanciare accuse a caso. Io non ho detto più nulla nei miei spazi, eppure questa voglia di clicche di 20 euro mi sta portando non critiche lecite, ma un comportamento di insulti e minacce al suicidio. E lei in questo commento mi cita il minuto 1.44, dicendo che lei non ha chiesto le scuse perché uh, era stato fatto il suo nome. Io, ragazzi, ehm, ho visto il video, ho visto la live, non ho assolutamente compreso le motivazioni per cui eh, Arias si sarebbe dovuta scusare, soprattutto prima di fare il video, perché si sarebbe dovuta scusare. Io, ragazzi, come non le ho capite io, non le ho capite neanche quest'altra ragazza Iris, quindi dico, siamo tutti noi scemi che non abbiamo capito che cosa è successo, oppure forse ti sei espressa male nel video. E io vorrei dire, cioè, è possibile che sia io che questa Iris che molte altre persone Perché ci sono stati tantissimi youtuber Che magari ti seguono anche carissima Barbie Che hanno detto che ti sei resa ridicola Cioè Aria si sarebbe dovuta scusare all'inizio Prima ancora di fare il video Perché ti aveva dato della ridicola ehm, Ragazzi io non vorrei dire però Um, ci sono state moltissime persone che hanno dato della ridicola a Barbie Xanax perché oggettivamente ha avuto un comportamento ridicolo perché andare a prendere un video, decontestualizzarlo e far passare una ragazza uh, per quello che non è, darle della ridicola è il Penso che sia una delle cose più gentili che uno potrebbe dire Io ovviamente subito ho cercato, proprio per il fatto che io comunque ho vissuto la maggior parte della mia vita in Giappone Di cercare di essere gentile e cercare di andarle incontro nei commenti però in nessun momento io ho pensato che il mio video fosse realmente fuorviante Anche perché io non mi permetterei mai di fare un video fuorviante Soprattutto non mi è piaciuto nemmeno quella cosa che lei ha scritto Che era um, quella di, di volerci lucrare 20 euro Quando il video non è monetizzato Quindi non capisco questa cosa E anche se fosse, anche se volessi monetizzare il video Non ci vedo niente di male Perché comunque la stessa Barbie Xanax ha fatto video su cose che non la riguardavano Come il caso Loretta e Clio Monetiz sopra, quindi non riesco a capire perché lei sì e gli altri no, e in ogni caso lei ha anche detto comunque che personaggi come Tubissima potrebbero occuparsene, ma io no, non riesco a capire nemmeno questo atteggiamento. Dopo questo commento ne ha fatto una serie di altri, ne ha fatti veramente tantissimi ha iniziato a commentare come un'ossessa e ha avuto secondo me un tono estremamente aggressivo e questo lo dico io perché ha avuto un tono aggressivo con me ma ve lo potranno confermare almeno 4 o 5 utenti che ho contattato personalmente per dire se si ricordassero che atteggiamento ha avuto Barbie Xanax in questi commenti quindi lei vuole tanto passare per la vittima ma lei... In tutti questi commenti che ha fatto, ne ha fatti talmente tanti che è stata addirittura messa in spam da YouTube stessa. E vabbè ragazzi, in ogni caso questa Barbie Xanax ha fatto un nuovo commento sotto questo video, che vi lascio qui, potete leggerlo anche voi, in cui diceva che lei mi aveva fornito tutte le prove per dire che questo video era fuorviante. Io nel commento successivo le ho chiesto quale di queste prove mi avesse fornito perché io non ho visto nessuna prova. È tutto scritto qui e uno si aspetta che se glielo richiedi te le dovrebbe mandare, giusto? E lei invece non ha fatto così Il ragazzo mi critica per aver pubblicato un tweet forviante e non averlo cancellato E lui cosa fa? Fa un video forviante su di me e si rifiuta di cancellarlo Questa è ipocrisia e fare i soldi aizzando odio Davvero stanca, Twitter non è monetizzato A me fa davvero arrabbiare che Barbixanax abbia usato questo uh, atteggiamento veramente scorretto nei miei confronti perché io le avevo scritto più volte che il video non era monetizzato le ho scritto più volte comunque che non ho fatto questo video per monetizzare tant'è che il video non è nemmeno monetizzato quindi mi ha dato veramente fastidio che lei abbia fatto girare questa voce in ogni caso dire che il mio video era stato fatto per cercare di fare i soldi aizzando l'odio è stato veramente una cosa scorretta dire che il mio video era fuorviante è stata la prima bugia dire che abbia voluto... Farlo per fare soldi e aizzare l'odio Un'altra bugia Ho trovata veramente una cosa scorretta da dirmi Tra l'altro poi mi hanno segnalato una ragazza che ha scritto su Twitter Che poi ovviamente è stata bloccata da Barbie Xanax Perché se io posso essere accusato da Barbie Xanax di oscurare i commenti O di eliminarli quando non lo faccio Mentre lei può bloccare tutte le persone che le danno vagamente contro Anche se lo dicono in modo lecito una ragazza le ha fatto notare come anche Barbie Xanax abbia parlato di argomenti che non la riguardassero monetizzandoci sopra. Lei si è giustificata dicendo perché se avessi visto quel video, anziché aprirlo e firmarti al titolo, ti saresti resa conto che il video non è gossip, ma pieno di citazioni di studi su come l'industria beauty sia carattere nell'offrire prodotti alle donne. Vabbè, eh, a prescindere dal contenuto, il titolo era Loretta VS Clio. Chi ha ragione? Se realmente avesse voluto parlare della beauty industry, non avrebbe messo questo titolo. Oppure, mettiamo caso che realmente questa ragazza che proprio prima aveva risposto concordo a questo commento che le era arrivato io non capisco perché le persone strane ai fatti debbano dare la loro opinione su fatti a loro estranei. Lei aveva risposto concordo, gliel'hanno fatto notare e lei ha risposto in quel modo. Allora io vorrei prendere un altro tweet che lei ha fatto su di me per farvi vedere l'ipocrisia fino a che livelli arriva. Il decontestualizzare un video, come ha fatto comunque con, con uh, Aria, lo ha fatto anche con me pochi giorni dopo che si è scusata di aver... Scusate, insomma che si è scusata nella live di Redemption, io dico, se ragazzi io commetto una cosa grave, mi scuso, significa che ne ho preso atto e non riprodurrò quel medesimo atteggiamento, ma lei ragazzi ha fatto la stessa cosa con un mio video. Allora, una persona ha commentato... Sinceramente non capisco perché abbia fatto questo video, magari voi fate provincia col Giappone non lo sappiamo. Parlavano di Barbie Xanax e Aria e Barbie Xanax ha risposto a questo commento decontestualizzando completamente il mio video e l'ho trovato veramente disgustoso. Il motivo del video si vede dalle views. Da questa frase è implicito che Barbie Xanax in voglia dire che io abbia fatto questo video su un argomento che non mi riguarda per volere fare visite Penso che il messaggio sia chiaro Un mese fa fece un video contro la Sabri Gamer che è diventato uno dei più visti del canale allora, questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio, perché lei mi ha fatto passare come una persona che cerca di fare video contro le altre persone per buttarle giù. Quando, se lei fosse andata a vedere il video, innanzitutto sapeva che quel video non era un video fatto contro la Sabri, ma era un video in cui parlavo anche delle Blackpink e si parlava di un atteggiamento che ha avuto una determinata youtuber in un determinato momento. E io, prima di fare quel video, ho spiegato in modo veramente esaustivo alla stessa Sabri Gamer e perché quel comportamento era sbagliato. Vi lascio proprio il pezzo del video. Ma scusa ma secondo te la Sabri va a fare queste cose anche nelle chiese, io comunque la Sabri l'ho anche incontrata, l'ho conosciuta, eh, mi seguiva su Instagram eccetera eccetera, quindi invece di eh, diciamo dirglielo pubblicamente l'ho contattata in privato circa un anno fa dicendole che cosa ha fatto con questo video e perché questo video TikTok secondo me non dovrebbe rimanere online. Io a questa ragazza, la Sabri, ho dato 9 mesi per poter eliminare questo video TikTok tuttavia questa ragazza non l'ha fatto e sinceramente ho voluto dire la mia, nel mio video ho anche parlato molto di cultura giapponese, dello shintoismo, di come ci sono delle persone in giappone che percepiscono il mondo come un flusso continuo di energia che si concentra in determinati punti che sono definiti power spot io tutto questo l'avevo detto, avevo spiegato benissimo, benissimo che non avrei mai voluto fare questo video e ciò lo dimostra il fatto che ho aspettato ben nove mesi prima di fare questo video, le ho dato il tempo di poterlo rimuovere e le ho dato tutto il tempo perché uscisse dal suo dramma con anima quindi sinceramente io visto che ha visualizzato il mio messaggio su Instagram mi ha eliminato mi sono sentito in dovere di fare il video perché volevo educare le persone ma da come l'ha descritto Barbie Xanax dicendo che ho voluto fare questo video palesemente come dice lei il motivo del video si vede dalle views capite che mi ha fatto passare il mio video che era comunque culturale come un attacco perizzare l'odio quasi non l'ha scritto direttamente però è implicito secondo me a parer mio nel, nel suo commento è stato un comportamento veramente meschino che è stato la stessa cosa che ha fatto ad aria qualche giorno prima quindi a me fa pensare che se realmente Barbie Xana fosse stata in qualsiasi modo pentita non avrebbe fatto la stessa cosa con me tra l'altro ha anche detto che è diventato uno dei video più visti del canale io vorrei dire sì: è un video che è andato bene ma non è nemmeno tra i primi dieci del canale e se andate a vedere il mio canale in inglese io ho tanti video che superano le 500.000 visite quindi quel video mi ha fatto poi 70.000 visite che sì sono tante però non è che l'ho fatto per fare visite la cosa divertente è che se voi andate a vedere nel mese di luglio le parole più ricercate in questo canale ci sono le Blackpink quindi se quel video è andato bene è perché ho citato le Blackpink e non so quanto mi abbia portato la Sabri anche perché se mi avesse portato tanta visibilità la Sabri perlomeno sarebbe tra le parole ricercate in quel mese se uno andasse a cercare l'algoritmo però vedete Barbixanax proprio basa queste sue ricerche senza avere nessuna prova e fa passare un messaggio per un altro, manipola la realtà per presentarmi come la persona che non sono e lo trovo veramente un comportamento basso Barbic Xanax non solo ha decontestualizzato questo mio video ma ha anche decontestualizzato un altro mio video eh, che ho fatto su Chris Ares ehm, quando ha parlato dell'Avigan questa storia è stata tirata fuori da un suo follower e lei sembrava dargli corda senza però prendersi due minuti per andare a vedere il video perché se qualsiasi persona va a vedere il mio video che ho fatto sull'Avigan io ho detto mille volte che questa persona si è comportata in modo estremamente scorretto ed è gravissimo quello che ha fatto ma lei non è andata nemmeno a vedersi il mio video e ha detto sì è gravissimo basandosi soltanto su quel tweet però capito che chi ha visto quel video ha pensato che sono una persona che vuole fare visite su... facendo video contro la Sabri, invece ho voluto parlare di cultura giapponese, e anche sul discorso dell'Avigan comunque, non assecondandolo però, non andando nemmeno a verificare questa cosa, se sei una professionista, una persona ti dice una cosa prima di dire ah sì è grave, dovresti andarla a verificare, non mi ero salvato lo screenshot, ma vi posso far vedere perlomeno il messaggio che io ho mandato a Barbie Xanax per spiegarle quella cosa dell'Avigan, perché lì eh, mi ha dato veramente fastidio, anche perché... C ho moltissimi amici che hanno sofferto in questi mesi e tirare fuori quel discorso e facendomi passare per quello che non sono è stato un comportamento molto molto molto scorretto io infatti le ho detto, vi faccio vedere io non ho fatto dei video a favore di un ragazzo che spacciava che il Giappone nascondesse la cura al mondo anzi ho ribadito la gravità della situazione e dell'ingiustificabilità del suo comportamento specie in quel periodo l'unica cosa che ho detto nel suo video a sua virgolette difesa a prescindere dal suo comportamento pessimo è non mandiamo minacce di morte né a lui né alla sua famiglia che è un atteggiamento che io ho sempre tra l'altro tra i suoi follower c'è stata un'altra persona che ha detto che io ho fatto freebooting di un TG della TV e questo l'ho trovato una cosa ancora ancora più grave perché io ho messo quel pezzettino di telegiornale della TV in cui era venuto a mancare un mio conoscente che era molto legata a una mia amica che ci siamo visti più volte che era Miura Haruma e, e io ho solamente preso la notizia, l'ho tradotta in italiano, non l'ho monetizzata per poterla condividere innanzitutto con i miei amici italiani e poi soprattutto con eh, il resto, insomma, delle persone magari italiane che non, non capisce il giapponese e voleva eh, vederselo io non ho fatto freebooting, ho cercato di condividere questa notizia terribile che questa persona è venuta a mancare e questa cosa è stata strumentalizzata e fatta passare come uno che cerca di fare freebooting del telegiornale eh, giapponese. Cioè veramente io non riesco a capire certe persone. Concentriamoci adesso su quello che è successo e quello che ha fatto Barbie Xanax. Cos'è successo? Io ho pubblicato questo video. Una volta che ho pubblicato questo video Barbie Xanax si è messa a fare tweet a raffica contro di me e a commentare a tutti, cioè lei rispondeva a qualsiasi commento non mi erano mai arrivati così tanti commenti in una botta sola da una youtuber singola e veramente vedevo proprio che questa cosa la faceva stare estremamente male tant'è che youtube l'ha anche messa nello spam e questo è stato il primo messaggio che io ho mandato a lei i toni mi sembra che erano molto gentili e non mi è sembrato di essere aggressivo o di starla a trattare da pezza da piedi, però giudicate voi. Sto per andare a dormire, però volevo contattarti perché non mi piace la situazione che si sta venendo a creare, perché sinceramente si sta creando una catena di odio che non mi piace e va contro tutto quello che ho creato sul mio canale. Tra l'altro, piccola nota, la catena di odio è stata in tutto questo processo fomentata dalla stessa Barbie Xanax che continuava a rispondere a tantissimi commenti in modo, personalmente ritengo, piuttosto... Aggressivo. In ogni caso, non mi sono mai trovato in questa situazione, potresti segnalarmi i minuti dove ci sono delle inesattezze, io avevo capito che era a 14.46, infatti ho subito rimosso dopo la tua segnalazione. E poi? Non mi interessa quello che scrivi su di me su Twitter, io non ti contatto perché ho qualche paura di quello che scrivi o dici su di me. Ti contatto perché ci sto quasi male per te e perché non mi piace raccontare le storie a metà e se realmente c'è qualcosa che avrei dovuto inserire nel video potrei avere le informazioni. Ragazzi, io vi vorrei dire che Barbie Xanax nei commenti aveva già detto che lei queste informazioni me le aveva già fornite in un altro commento, in realtà non era stato così, quindi tu mi sei venuta a scrivere sotto il mio video che mi hai fornito delle prove, io ti ho risposto che non ho visto queste prove, ti scrivo in privato, in modo educato, per favore fammi capire queste prove... E lei, sapete come ha travisato questa situazione, che cosa ha scritto su di me, che io le ho scritto? Io ragazzi non vi permetterei mai di andare a condividere nessun messaggio privato che lei mi ha mandato perché comunque è lesione di privacy e questo è un comportamento che non, non fa parte della mia etica però vi voglio far vedere quello che lei ha avuto il coraggio di scrivere al riguardo di questa faccenda Il bello è che mi ha scritto in privato chiedendomi di fornirgli le prove così da metterle nel video io gli ho detto che voglio che si risolva in privato o tra avvocati o non su YouTube e che dargli DM è illegale. Allora io non posso dirvi il contenuto di quel messaggio però vi assicuro che i toni non erano assolutamente questi e comunque non mi sono alterato perché comunque sapete io mantengo sempre un comportamento molto pacato anche se comunque nel suo commento lei insinuava che io volessi delle prove per poterci fare un video cosa che non è assolutamente vera al massimo avrei fatto una nota o se mi forniva delle prove schiaccianti della sua innocenza e della falsità del mio video avrei semplicemente o tolto il video o aggiunto delle note per poter tutelare quello che lei aveva da dire vedete la differenza tra quello che io le ho scritto e quello che lei ha detto, tra l'altro poi la faccia tosta di dire Dari DM è illegale quando tu stai diffondendo pubblicamente una nostra conversazione e io pensavo che fosse finita qui, ma dopo che lei comunque, come potete vedere dal suo tweet, io non sto facendo lesione di privacy, lo ha scritto lei sul suo tweet, io le ho detto eh, in modo un po' meno pacato ma comunque in modo piuttosto gentile. Però capite che se uno mi accusa di... cioè. insomma mi inizia a tirare fuori avvocati eccetera quando non ho fatto nulla di male e cerco di venirti incontro con un messaggio carino ho capito che non voglio più avere a che fare con una persona del genere perché mi è stato abbastanza antipatico questo comportamento che lei ha avuto. Allora io le ho scritto Dal video è stato rimosso tutto il pezzo su di te Queste erano le 4.46 Era sabato sera anche per me Io dovevo uscire con la mia amica Aki di e Joy E in realtà non ci sono uscito per poter tornare a casa di corsa e editare il video Cioè capite? Dal video è stato rimosso tutto il pezzo su di te Procedi con la rimozione dei tweet Perché altrimenti la gente si farebbe un'idea di parte Sulla base dei tuoi tweet non oggettivi Grazie e addio se restassi online al mio risveglio o farai nuovi tweet, sarò costretto a ricaricare il video dal momento che il pubblico non potrebbe più verificare il mio video completo. Che per te e non per persone come Ari, ad esempio, è considerato fraudolento. Vabbè, qua devo dire che ho detto la parola fraudolento, in realtà avrei dovuto usare il termine forviante. Comunque, vabbè, sono sinonimi, quindi va bene. Lei a questo commento e mi ha risposto, non posso dirvi cosa, vi dico soltanto quello che lei ha detto che mi ha risposto pubblicamente ha soltanto decontestualizzato una cosa che io le ho detto dicendo ti giuro, in altri momenti cioè in altri momenti, nel commento subito dopo io ti ho detto grazie a Dio anche perché insomma mi hai tirato fuori discorsi di avvocati, quando io sono stato super carino con te, non vedo perché mi hai tirato fuori questi discorsi e mi ha scritto cioè io gli ho scritto aperte virgolette, guarda per me va bene un accordo ma non puoi trattarlo come una pezza da piedi io ti ho trattato come una pezza da piedi dal tuo punto di vista tu sei una vittimista e lui e questa è la cosa più grave io non ho detto niente di che questo è quello che lei ha avuto il coraggio di dire e adesso vi farò vedere il mio commento vi farei vedere anche il commento di barbie xanax ma io a differenza sua non faccio lesioni della privacy vi inviterò a condividere il mio commento perché quello lo posso fare e la mia risposta è stata il mio non era un ricatto, ma un invito. Nessuno ti ha trattato come una pezza da piedi. Anzi, ho cercato di capirti e venirti incontro, rimuovendo completamente il pezzo dove venivate nominate te o Aria dal video. Evidentemente il mio tentativo non è andato a buon fine. Quindi ho deciso di rimettere online il video, togliendo tutte le parti dove venivano citate delle speculazioni. Allora ragazzi, vi spiego. Comunque, notate la differenza tra...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 cioè ti prego torna a studiare perché evidentemente ti mancano proprio dei concetti base di come le persone interagiscono in una società civile perché queste cose non si fanno. Quindi cioè inventarsi fandonie su di me, andare a scrivere citazioni che io non ho mai detto è veramente un comportamento basso e tra l'altro potete vedere comunque com'era il mio messaggio e come lo ha descritto lei. Sono due cose completamente diverse, io non so cosa dire. In ogni caso, io questo messaggio, come potete vedere, era stato mandato alle 11, quello che le dicevo del ricatto. Lei mi ha mandato il suo messaggio, quello sulla pezza da piedi verso le 6 e mezza di mattina. Tutti gli orari che vi scrivo sono... Gli Orari giapponesi e comunque era un messaggio bello lungo quello che lei mi ha mandato alle 6 e mezza di mattina. Quindi lei, da quando io ho eliminato il video che erano le 4.46 alle 6.30 nello stesso tempo che lei ha usato per scrivermi questo commento, poteva benissimo cancellare i tweet e Io alle 11 dal momento che vedevo che non solo mi ha scritto questa cosa della pezza da piedi che era completamente fuori luogo, io gli ho detto: però, scusa, non ha eliminato nessun tweet, mi sono permesso di rimettere online il video anche perché io l'avevo benissimo avvisata le avevo detto guarda che se tu lasci online eh, i tweet io sono costretto a, a ricaricare il video ma perché è ovvio cioè capite ci sono state delle persone che mi hanno scritto tu hai voluto tirare il sasso e poi hai tirato indietro la mano no ragazzi io ho cercato di essere gentile eliminare un video che stava diciamo alterando una ragazza insomma alterando un in modo molto carino per descrivere il comportamento che aveva assunto uh, Barbie Xanax durante quella notte Io ragazzi sono andato a dormire alle 5 di mattina perché sono stato a editare il video e, e comunque capite editare un video ci vuole un pochino, non è che è subito fatto In ogni caso io avrei potuto benissimo lavarmi le mani e non fare assolutamente nulla Ma perché ho visto questa ragazza comunque che insomma vedevo che stava male Allora ho deciso di tirarmi indietro anche se in realtà non avevo fatto assolutamente niente di male perché io ho soltanto ricostruito i fatti quindi non, non vedo perché mi sarei dovuto scusare quando lei su Twitter stava continuando a inventare eh, bugie su di me quindi capite, lì è stato un altro atteggiamento diciamo che non mi è assolutamente piaciuto io alle 11 quando comunque ben... Sette ore dopo che gli ho mandato i commenti ancora sul suo Twitter, erano presenti tutti i tweet e gli ho scritto guarda l'ho rimesso online perché non vedo perché tenerlo offline. Mi ha scritto subito dopo che aveva cancellato i tweet e capirete anche voi che è possibile che proprio nel momento in cui io ho rimesso online il video perché le ho scritto guarda il bad timing, il video l'ho appena rimesso online, cioè e poi non è che gli ho nemmeno detto che non lo ritiro giù, però gli ho detto Insomma, beh, beh, capite che è stranissimo che per 7 ore lei non ha rimosso i tweet, 10 minuti dopo che io ho rimesso online il video e le ho scritto guarda ho rimesso online il video, tieniti i tweet online, lei mi abbia scritto che ha appena eliminato i tweet, diciamo che è stata una casualità, però non so quanto possa credere a questa casualità, però mettiamo caso anche che questa casualità è vera. Ok, se tu in quel momento mi dici ho cancellato tutti i tweet, uno si immagina che questa persona ha cancellato tutti i tweet, no? io in ogni caso le ho creduto, le ho detto va bene, hai cancellato i tweet, provvederò a rimuovere il video anche se in realtà gli avevo detto lo farò domani perché in questo momento stavo uscendo, stavo andando a un meeting di lavoro però le metto no lo devi fare subito, ho detto vabbè, l'ho fatto subito, ho eliminato tutti i commenti ho messo i commenti in revisione che devono essere accettati da me, ho bloccato le parole Barbie Xanax eccetera eccetera e, e, e ho ritolto il video, ci sono rimasto un po' male perché insomma mi ero sentito un finino preso in giro perché questa casualità, diciamo che... Vabbè, però, diciamo, è stata una casualità. Ok, lei ha proprio rimosso i commenti nel momento in cui io ho ricaricato il video. Io non ero andato a verificare in quel momento se avesse rimosso i tweet. Però, 5 ore dopo, ho detto, dai, per curiosità, andiamo a vedere, andiamo a vedere il Twitter di Barbie Xanax per vedere se ha detto qualcosa in merito a tutta questa faccenda. Perché, comunque, eh, nel senso ero curioso di vedere se magari avesse scritto qualcosa o che cosa avesse fatto e ragazzi con mia sorpresa c'erano ancora 5 tweet online e la cosa della monetizzazione la spiego in questo minuto allora la monetizzazione di questo video ho deciso di monetizzarlo ma ho deciso di dare i guadagni che arriveranno da questo video perché a differenza di quello che dice Barbixanax io non ho bisogno di guadagnare da YouTube, io ho il mio lavoro. Io voglio dimostrare questa cosa fornendo la monetizzazione di questo video alla persona che lascerà il commento più, diciamo che attirerà di più la mia attenzione o che troverò più interessante. Quindi ragazzi eh, lasciate tanti commenti e, e poi estrarrò tra voi... E il vincitore il 5 di settembre e il 7 di settembre darò i guadagni che sono stati percepiti da questo video fino a quel momento a questa persona vi dico già che possono essere sia commenti a favore di Barbie Xanax sia commenti a suo sfavore a patto che siano fatti con educazione potete raccontarmi la vostra storia, chi siete, potete scrivermi quello che volete basta che lo fate con educazione, che non fate minacce e che non spargete l'odio